Ciao brava gente, oggi vediamo come testare un acciarino al magnesio. Nella fattispecie è questo, viene venduto in coppia, 7 euro, economico, metto il link in descrizione, però io l'ho preso perché per sfizio diciamo. Ho letto nei commenti, e c'era chi diceva non va, non fa neanche scintille, uno addirittura ha detto il magnesio non va bene. Allora. Mettiamo qualche paletto su come si, si deve comportare un, un acciarino, al magnesio. Innanzitutto, per chi non lo conoscesse molto, eh, praticamente questo è un acciarino, che però include anche un'esca in magnesio. Eh, quindi si gratta dei trussoli di magnesio e poi si vanno ad incendiare con la scintilla dell'acciarino. Tutti e due hanno il loro striker, eh, solo un lato va dello striker quindi come secondo striker, striker useremo la sega, il dorso della sega di un vittorino allora, andiamo prima di tutto a farci un po di truccioli di magnesio con uno e l'altro striker quindi, così. Allora ovviamente bisogna usarlo in proporzione, cioè loro, questa è una barretta da 8 di magnesio con affogata dentro una barretta da 3 di, di ferrocerio, quindi eh, la proporzione è 3 a 8 se volete sfruttare bene fino alla fine. In ogni caso nel dubbio è meglio abbondare di magnesio perché comunque se anche finisse prima il magnesio resta l'acciarino. allora, io fumo tabacco quindi ho delle cartine, in questo caso la confezione di cartine viene comoda per raggruppare i truccioletti di magnesio, e abbiamo questi. Adesso ne facciamo un po' anche con, la, con il dorso della sega del Vittorino. Al di là che mastica di più, però va detto anche che questa è una sega che ho già riaffilato, quindi riaffilandola il dorso eh, si fa molto a spigolo. Ho le mani un po' umide, perché ho affilato un coltello, quindi devo usare questo per raggruppare i trucoli se non mi restano attaccati lo facciamo ancora un po anche di qua perché comunque adesso che andremo a provarli li useremo in due modi Dunque, se il magnesio è buono, quando è a spessore di un trucciolo, deve incendiare anche con l'accendino. Quindi la prima discriminazione che facciamo è quella di vedere se il magnesio è buono. Ci teniamo qualche truccioletto in modo da non usare tutto il mucchietto che ho fatto. e proviamo adesso io so già che incendia solo che dove l'ho incendiato io non era ferro quindi il ferro assorbe subito il calore vediamo è un po' peggiorativo piuttosto lo sposto se non si incendia ecco vedete che ci prova ad incendiarsi considerate che il calore di una fiamma è niente eh, in confronto alla scintilla di un acciarino proviamo a metterli su un pezzo di legno purtroppo il ferro porta via subito il calore vedete? quindi il magnesio è buono Quindi già quel commento il magnesio non è buono non è da tenere in considerazione dopodiché bisogna valutare come fa le scintille la parte di ferrocerio allora andiamo con lo striker in dotazione purtroppo bisogna riuscire a prendere un po bene la mira con questo qua perché però direi che come scintille ci siamo mi fa un po' di più col Vittorino, insomma, perché sono un po' più comodo io ad usarlo. Quindi proviamo a vedere se si incendia sul ferro, visto che il calore di questa scintilla è molto di più di quello dell'accendino. Mannaggia! Non riesco a beccare la barretta di ferroceria. Direi che ci siamo proviamo anche dall'altro è giusto per gioco però ormai la risposta c'è vedete? quindi 7 euro, due acciarini non siamo a San Valentino, ma potrebbe essere un bel regalo per l'amorosa. E abbiamo sfatato qualche commento che diceva che questo, che questo oggettino qua non funziona. Di ciao alla brava gente. Eh? Ciao brava gente.